Un saluto amici della rete. Girano dei video di personaggi che, mettendosi la mascherina con un saturimetro, dimostrano che quasi immediatamente iniziano a desaturare, ossia la loro saturazione di ossigeno nel sangue, sciolto nel sangue, inizia a scendere. Vediamo se è vero. Prendiamo un saturimetro, lo accendiamo, ce lo mettiamo al dito. Vediamo quant'è attualmente la mia saturazione. Eccola qui, 99% in aria ambiente, 98-99%. Allora, vediamo se è vero, se è vera questa cosa. Mettiamoci una mascherina chirurgica, eccola qui adesso cercherò di mettermela con il saturimetro al dito eccoci qui mm. Chiudiamolo per bene ecco qui sto desaturando 98% 99% ahi sto risalendo mm. eppure l'ho chiusa bene com'è che non desaturo io me la metto meglio magari sta un po' storta 98 dai forse forse dalla parte opposta aspetta ecco così 98 c'è 99 facciamo una cosa complichiamoci la vita sopra alla mascherina chirurgica ci mettiamo una bella FFP2 senza valvola. eccoci qua oh dobbiamo proprio soffocarci. Cioè non una ma due mascherine. La morte è vicina. Ma non sembra. Questa saturazione non scende come che gli altri scendono in quegli altri video che ho visto. La gente desatura. Io no. Ma secondo me il consiglio che posso dare ad alcuni signori è che quando fanno questi video di respirare poi sotto la mascherina oppure, non lo so, di farsi vedere un medico bravo perché non è normale, come vedete. Potremmo anche stare qui un po' ma vediamocela no, meglio ma mi sembra che le cose non cambino non lo so io non riesco a desaturare con una mascherina neanche con due devo mettere una terza sopra non lo so, ma io direi che con la mascherina si respira sufficientemente bene, un po' di fastidio certo, ma sicuramente non dà nessun problema a livello fisico e perlomeno il saturimetro non si muove da come era quando ero senza mascherine. Non lo so, farete voi le vostre conclusioni. Un saluto amici della rete.